A Brindisi. Antonio ottenne il controllo della provincia d'Asia e dell'Egitto, territori strategicamente vitali e di grande importanza economica che egli sfruttò per costruire un proprio potere personale. L'Epido ottenne la provincia d'Africa. Ottaviano si assicurò la parte occidentale dell'impero. Ed è a questo punto che la sua strategia cambiò radicalmente. Egli sfruttò a suo favore il timore fondato e condiviso da gran parte parte della classe senatoria che Antonio volesse creare un impero autonomo ad Oriente. Come appariva Com evidente dalla sua politica di concessioni territoriali a Cleopatra VII e ai figli avuti da lei, Ottaviano promosse quindi una propaganda tutta incentrata sulla difesa della romanità e dei valori della Repubblica contro il corrotto Antonio, succube di Cleopatra e ormai sempre più vicino al modello del monarca assoluto di stampo ellenistico nel 31 a.C. si arrivò infine al conflitto in armi tra i due che si risolse nella battaglia navale presso azio in epiro con la vittoria di ottaviano cleopatra, cleopatra e antonio cercarono rifugio in Egitto ad alessandria dove l'anno successivo braccati da ottaviano si tolsero la vita così ottaviano venne a trovarsi nella stessa posizione del proprio padre adottivo 15 anni prima ancora giovane aveva 32 anni si era liberato di tutti i propri avversari diventando il nuovo padrone di Roma And that's all folks.